Allora, Buongiorno ancora a tutti. Eh, è lunedì mattina, quindi potremmo aver sbagliato aula, ma se non abbiamo sbagliato aula siamo qua per iniziare il corso che si chiama Tecniche di Programmazione eh, in, in breve TDP, hm? eh, che ci terrà compagnia per le prossime cento ore circa. Hm? Spaventa un po' dirlo così, ma poco per volta lo affronteremo. Hm? Um, questo, in questo corso saremo uh, tre docenti diversi visto diciamo, anche la quantità di ore che ci sono diciamo così a calendario uh, io sono Fulvio Corno e poi ci saranno due ricercatori che sono Giuseppe Verta e Carlo Masone uh, che si alterneranno sia un po' nelle lezioni quindi tipicamente io terrò i due terzi delle lezioni e invece un terzo le terranno i collaboratori e eh, Giuseppe e Carlo si occuperanno eh, prevalentemente anche della parte di laboratorio che è una parte essenziale sia in termini di ore che in termini di contenuti no, di questo corso, come vi racconterò è un corso molto eh, pratico e operativo eh, per cui alla fine ciò che conta è imparare a fare ciò che viene richiesto, quindi il laboratorio è il momento in cui si impara di più. Allora vi racconto solo, spendo un po' di tempo a raccontarvi quattro cose in generale no? Su, sull'organizzazione del corso, sui contenuti eccetera, no? prima poi di, di tuffarci diciamo, nel, nel materiale vero e proprio. Um, obiettivi. Allora credo che sia, se non ho contato male, l'undicesimo anno in cui viene erogato questo corso um, e all'epoca quando fu istituito mi chiesero, vai a fare un corso di algoritmi per i gestionali. Io già mi immaginavo eh, centinaia di gestionali a inseguirmi con i bastoni, eh, perché ah no, ma a me non interessa gli algoritmi così come li fanno, ad esempio, gli informatici in cui si entra nel dettaglio di alcune cose, dell'implementazione, eccetera. E quindi abbiamo cercato di eh, immaginarci un corso ehm, che si... Sì, eh, vi aiutasse diciamo, a comprendere alcuni concetti, alcune tecniche di, diciamo così, più avanzate rispetto a quello che già conoscete di gestione di algoritmi, di strutture dati, ehm, ma cercando di orientarlo verso problemi, non dico reali, è una parola grossa, problemi reali sono sempre più difficili di quelli che riusciamo a affrontare in classe, ma realistici. Okay? Quindi l'idea è, eh, impariamo delle tecniche che ci aiutino ad affrontare, impostare e risolvere dei problemi problemi che si possono ovviamente risolvere per via informatica, per via algoritmica e quindi cercheremo di capire certe tecniche diciamo algoritmiche, a cosa servono, come si usano eccetera, non andremo quasi mai a entrare a vedere come si implementa un certo algoritmo, perché grazie al fatto che usiamo tutto diciamo l'ecosistema del linguaggio java ci eh, affideremo a delle librerie già pronte dove queste eh, diciamo così, eh, strutture dati eventualmente questi algoritmi sono già implementati quindi più che implementare algoritmi, che è quello che non faremo, impareremo ad usarli e ad applicare dei problemi eh, nel farlo cercherò di eh, usare insieme a voi eh, degli strumenti che eh, si usano anche poi nel mondo del lavoro no? anziché, vabbè, a parte il solito Eclipse che, eh, che ormai abbiamo imparato tutti ad odia a odiare, ehm, che è uno strumento che viene usato anche professionalmente al di fuori, fuori dell'università, ma anche, eh, vedrete, gli strumenti che useremo per condividere il materiale didattico, gli esercizi, per fare lo stesso esame, eh, sono gli strumenti che fanno parte del bagaglio operativo, quotidiano, diciamo degli ingegneri informatici, ma più in generale degli ingegneri. No? Parlo, ad esempio, del sito GitHub, parlo di altri strumenti di collaborazione. Mm? Eh, quindi questa è quell'etichetta che ho chiamato Real World Software, eh, quindi pensando di usare degli strumenti no? che siano qui, realistici, di nuovo uso realistici non reali, per il motivo di approssimazione di cui sono. E, e poi cerchiamo di inventarci dei problemi che in qualche modo siano tratti da problemi reali, quindi eh, ciò che faremo non sarà mai di andare a prendere, magari studiamo un algoritmo di ottimizzazione di un percorso, non ci andiamo a fare un percorso con quattro nodi fatti a mano, no? che potresti risolvere sulla carta, ma andremo sempre a prendere a lavorare con dei dati, stato ormai oggi da in, su internet si trova di tutto, con dei dati reali scaricati da qualche fonte più o meno ufficiale, più o meno disponibile e quindi impareremo a, a usare e a lavorare con dei dati appunto anche corposi come dimensione ma soprattutto reali non inventati questo durante il corso quindi nel fare gli esempi, per fare un esempio inventato cerchiamo di fare un esempio no, che tragga da delle informazioni, da dei dati reali con la speranza che questo vi possa servire diciamo così anche dopo la fine del corso che è poi l'obiettivo vero e proprio poi se io volessi espandere questi tre concetti Problem solving, software realistico e problemi realistici lo espanderei sotto questa serie di bullet point che eh, al momento non ci dicono quasi nulla, nel senso che no, è giusto raccontare un po' il contenuto del corso all'inizio, ma il 90% di quello che vi potrei raccontare lo capiremo strada facendo o al fondo, quindi adesso non starei a leggere o a, o a eh, elencare diciamo così, le, le vari, i vari argomenti, le varie tecniche no, che, che impareremo. Eh, sicuramente il corso si va a innestare molto strettamente a tre corsi precedenti, perché ovviamente se dobbiamo eh, lavorare con dei dataset no, trovati in giro, questi dataset da qualche parte li metteremo e dove, non li, dove li metteremo se non dentro la base dati. Quindi tutto ciò che sapete dal corso di base dati, ma tutto no, Buona parte ci servirà no, all'interno del corso perché sarà il pane quotidiano andare a prendere, leggere, scrivere i dati all'interno di una base dati. Eh, non faremo progettazione di base di dati, ma faremo semplicemente utilizzo e interrogazione, eh, questo sicuramente. Eh, ciò che avete imparato nel corso di programmazione oggetti, anche ovviamente perché programmando in Java no, è la precondizione per poter diciamo così, lavorare, capire ciò che, fa, ciò che facciamo, eh, e quindi ho anche la speranza un pochino... Forse di mettere anche un po' nel contesto ciò che avete visto programmazione oggetti, perché avete imparato tante tecniche no, supportate dal linguaggio Java, ma poi forse a qualcuno è rimasta una domanda, sì, ma a questo a che serve? No? Eh, che so, ho imparato static, cosa mi serve la parola static nelle classi, nei metodi? Ecco, qua cercheremo di metterci dall'altra parte e ehm, dire, dato un problema, come lo imposto, come imposto il programma per risolverlo? e lì eh, userò no, gli strumenti che il linguaggio mi mette a disposizione, quindi cercheremo appunto di, di contestualizzare eh, le scelte no, delle varie soluzioni. Ehm, questo è grosso modo il programma settimana per settimana, dove parlando no, dal punto di vista degli algoritmi e delle strutture dati, ci sono quattro macro blocchi, Quattro macroblocchi di argomenti. Un primo macroblocco è eh, strutture dati in Java, quindi collection. Andiamo a riprendere quello che già sapete delle collection sul, eh, da programmazione oggetti, Facciamo, useremo un po' di ora all'inizio anche per fare un po' un ripasso pratico, eh, perché ci servirà ovviamente essere molto agili con quella parte. Ci sarà una parte sulla ricorsione, no, a cui dedichiamo parecchio tempo. Non perché sia lunga, ma perché è difficile, quindi richiede tanti esercizi, quindi la solito lo spiego in un'ora e poi dopo facciamo dieci ore di esercizi dopo, di, di esempi, di casi, che eh, è, un, è un concetto abbastanza profondo, ma eh, secondo me è utile diciamo così, a comprendere cosa succedono le cose e soprattutto utile a comprendere poi il concetto di complessità, no? perché il programma ci mette sei anni anziché venti secondi no? a darmi il risultato. Eh, parleremo di grafi quindi in qualche modo ci rilacciamo anche un pochino ciò che avete visto nel corso di ricerca operativa si chiama, se non sbaglio eh, dove avete fatto tante belle cose sulla carta e qua invece le faremo a codice eh, usando una libreria che ha già dentro implementati tutti gli algoritmi che vi hanno fatto studiare prima. Eh, e poi l'ultima parte l'ultimo argom macro argomento è quello delle cosiddette simulazioni di eventi cioè quando abbiamo un fenomeno, diciamo così, gestionale, e vogliamo simulare come evolve, eh, non potendo quasi mai, perché voi nei vostri corsi di gestionale vi fanno fare i veri modellini in cui calcolate, non vi danno le formulette che dice questa cosa qua come evolve, dopodiché ha il modellino, ma poi ha 27 pagine di ipotesi che devono essere valide se, perché, affinché quel modellino funzioni. Eh, però quando queste ipotesi non sono verificate, sempre nel mondo reale, cosa facciamo? Non, non avremo mai l'equazione da risolvere, ma potremo no, approssimare l'evoluzione di un sistema. No? Ma questo è l'ultimo argomento che, che trattiamo nel corso. Eh? Quindi questi quattro macro argomenti che vanno a confluire ovviamente tutti all'interno di un'applicazione, ehm, un'applicazione Java che implementerà la soluzione a un problema usando queste varie tecniche che vi ho citato. Eh? Eh, L'idea è. Quando ho un problema per risolverlo, una delle soluzioni, uno dei metodi, degli approcci possibili per risolvere un problema è quello di affrontarlo algoritmicamente. Quindi costruire un programma delle funzioni che mi, uh, calcolino per me la soluzione. Non è l'unico modo, gli altri modi sono quelli di appunto di applicare dei, dei, dei metodi teorici, dei modelli. Insomma. Però qua ci, ci occupiamo di questo. Mm? Eh, in più cercherei di.. Eh, superare quello che è la bruttezza oggettiva delle applicazioni software che avete visto finora, no? sia dal primo anno che al corso di programmazione oggetti, potevate fare il programma più figo del mondo ma alla fine era delle scritte dentro una scatola nera, no? eh, io non so chi di voi si sia osato a farlo vedere a casa, al fratello, alla fidanzata, o dico eh, guarda che cosa bella che ho fatto, no? cioè, Magari ci avete sudato, ma poi alla fine ciò che emerge, no? Allora, eh, questi vari programmini, diciamo, li incapsule, incapsuleremo in un'interfaccia grafica, qui c'è sito gradevole fin troppo, diciamo guardabile, ecco, mi accontenterai di guardabile, eh, anche perché poi vedo che anche a livello di tirocinio, perché alcuni, molti di voi stanno iniziando, hanno iniziato, eccetera, eh, può tornare utile no, fare qualcosa che... Qualcun altro possa usare che abbia essenzialmente un po' di campi, un po' di bottoni, eh, non stiamo parlando di cose no, alla videogame super spinto, ma almeno qualche cosa che sia utilizzabile da qualcuno che non sia colui che l'ha scritto. Um, ok, questo è un po' lo, lo spirito no, con cui cercherò, ho cercato di impostare il contenuto del corso. Vi ho accennato all'inizio che questo corso appunto, è nato una decina di anni fa e eh, la scelta del delle tecnologie, dei linguaggi, delle librerie, in qualche modo è figlia di quello che era lo stato dell'informatica all'epoca. No? Adesso le cose stanno un po' cambiando, eh, voi, buona parte di voi, forse non tutti, non so, dipende un po' da qual è la vostra eh, velocità di studio, di progresso nei, nei, nei crediti, ma molti di voi dovrebbero essere la generazione che ha fatto il primo anno in Python e non più nel linguaggio C, mm? bello, è eh? chiuso in casa, vi ricordate? <ride> eh, ehm, anche per noi era stato il primo anno in cui abbiamo fatto un corso nuovo totalmente da zero, così da, da, da, dall'oggi al domani fa, a organizzarlo online, è stata una, una sfida interessante. Eh, ehm, dicevo, quasi tutti, no, non tutti, per cui, diciamo così, abbiamo un anno ancora di di tempo di transizione l'intenzione, hanno ah, un'intenzione sì, l'intenzione ma è un'intenzione reale non è ipotetica, dall'anno prossimo il contenuto di questo corso evolverà anche tenendo conto di questo quindi passeremo dal linguaggio Java al linguaggio Python e le librerie ovviamente eh, si adegueranno di conseguenza okay? questo lo dico così in previsione a voi non interessa se passate il corso dentro l'anno eh, ma normalmente eh, dall'anno prossimo, fino a quest'anno il programma si mantiene in continuità con gli anni precedenti, dall'anno prossimo invece il programma cambierà abbastanza, okay? Poi come sempre al Politecnico diamo sempre un anno di tempo in più per sostenere l'esame col programma vecchio, okay? Quindi nessuno di voi, credo, spero, che a settembre 2025 sia ancora lì a pensare di dare questo esame. Però quest'anno rimane così, ogni tanto ci aggiorniamo, per fortuna. Ok, come ci, dal punto di vista del, eh, logistico, pratico, come ci organizziamo? Vabbè, l'orario ormai lo sappiamo, eh, perché siamo qui, abbiamo quest'aula al lunedì alle 8.30, ci hanno fatto un favore a metterci qua, e poi l'ora di pranzo al mercoledì in aula 29, e poi come vi dicevo, queste due blocchi di laboratorio che sono blocchi di tre ore ciascuno, okay, quindi sui dieci crediti di, di corso, eh, quattro crediti sono di laboratorio. Siamo divisi in due squadre, un orario è un pochino più sfigato dell'altro, come sempre succede, e ciò che ha funzionato negli scorsi anni è di definire due squadre in base alla solita divisione alfabetica no, prendo metà dell'elenco, dico da sopra e da sotto ma di alternare le squadre ogni settimana quindi una settimana ci sarà la prima metà dell'alfabeto nella squadra 1 la seconda metà dell'alfabeto nella squadra 2 la settimana eh, diciamo successiva le squadre si invertono okay? così non avete, cioè non avete motivo di lamentarvi in un senso o nell'altro e quindi evitiamo di passare le prime giornate a fare scambi avanti e indietro, eccetera. Il laboratorio sarà il laboratorio dell'App, l'avete già visto sì? nei corsi precedenti. Ehm, vediamo un attimo come sarà la frequenza barra la rispetto alla capienza del laboratorio, vediamo le prime settimane che di solito sono quelle più frequentate. Eh, se ci sono problemi, normalmente in due per macchina si riesce abbastanza a stare, anche se è un po' denso. Magari si riesce. Poi di solito a me dispiace, ma per esperienza, dopo le prime settimane la cosiddetta pressione sul laboratorio tende a scendere, eh, quindi ci sono meno problemi sia diciamo, di, di, di, di presenza, di densità di persone, sia di eh, eventuale scambio di orario nel caso in cui fosse necessario. Tre ore perché quello che vogliamo fare è darvi degli esercizi che, che possiate risolvere in buona parte nel tempo che vi diamo, eh? perché volte, molto, molto, molto spesso l'esperienza di laboratorio è tu arrivi lì, leggi il testo, provi a fare qualcosa, è passata l'ora e mezza e arrivi a casa e ti devi portare il lavoro da finire. Con la parte più difficile del lavoro la devi fare a casa e non è più nessuno a cui chiedere aiuto. Ok? Invece qua abbiamo cercato, visto che abbiamo 10 crediti, di usarli anche in questo modo. Quindi cercate di sfruttarlo perché lì effettivamente eh, ci saranno, normalmente abbiamo eh, appunto il collaboratore, un borsista o un borsista e mezzo, dipende da quello che riescono a darci, eh, che, a cui potete chiedere eh, per farvi aiutare. Il laboratorio parte già subito da domani, okay? quindi a differenza di altri corsi, e, e da domani sarà un laboratorio essenzialmente di di rinfrescare un po' la mente, ripassare, cominciare a vedere le cose che abbiamo visto oggi, ma una cosa molto molto semplice, di solito serve anche per risolvere i problemi di installazione, dei vari programmi eccetera, che vi ho dato, eh, vi ho indicato in un, in un documento che adesso riprendiamo. E quindi al di là del laboratorio, appunto il resto sono questi tre blocchi di un'ora e mezza eh, in aula, io non distingo tra lezioni e esercitazioni, nel senso che man mano che spieghiamo qualcosa lo proviamo quindi non ci sono divisione formale tra le azioni di esercizioni certamente ci sono alcune ore che sono dedicate a fare esercizi quindi in cui non si spiega nulla di nuovo prendiamo l'esercizio e lo risolviamo insieme noi faremo molto live coding qua nel senso che prendiamo l'esercizio e lo risolvo insieme a voi nel bene e nel male è chiaro che ci vuole del tempo risolvere una cosa piuttosto che sparaflasciarvi la soluzione già fatta ma far vedere la soluzione fatta non serve a niente no? né a voi né a me lo facciamo insieme, ragioniamo insieme, quindi magari per fare un programma di 30 righe ci mettiamo un'ora, Ma perché su ogni riga ragioniamo no, su come fare, come l'avreste fatta, eh, qual è il modo migliore, eccetera eccetera, no? perché poi alla fine quello che serve non è, non è avere il codice, ma aver assimilato il ragionamento che sta dietro col codice, che è poi quello che vi troverete poi a fare sia all'esame che poi anche dopo. Mm. Eh, quindi per quello eh, il suggerimento che vi avevo dato era quello di portarvi il computer in aula se volete, ci sono, no? Quelle prese dovrebbero esserci sia qua che nella 29 e così potete seguire o anticiparmi, diciamo così, fare lo stesso esercizio in parallelo. Ehm, e ovviamente è ben gradito l'interazione da parte vostra no? sulle cose che faremo. Eh, ovviamente facendo soluzioni di esercizi dal vivo capiterà di sbagliare, no? Cioè io quando faccio questo esercizio ogni tanto sbaglio, ovviamente, ma è normale, eh? Diamo, eh, ricordiamoci che è la normalità eh? inserire dei bug nei nostri programmi e impareremo anche insieme, vedremo anche insieme come cercare magari a volte di scoprirli, di risolverli, no? fare un po' di debugging insieme che è l'altra cosa importante che separa il mondo astratto dell'università dal mondo reale, quando è una cosa la fai bellissimo ma non funziona e quindi come dicono ci metti più tempo a correggere gli errori che non a scrivere quindi eh, quando tu hai finito di scrivere un programma non sei alla fine, sei a metà del lavoro normalmente, perché poi l'altra metà è scovare gli errori e correggerli. E quindi un pochino, no, lo, lo faremo insieme, e io sarò privilegiato perché ovviamente molto spesso quando faccio degli errori c'è sempre qualcuno che mi dice ma scusi ma lì è sbagliato? Eh, è un lusso poterlo fare, quando hai decine di persone che controllano il tuo codice è più facile non sbagliare, eh, Invece quando lo scrivi da solo non te l'accordi, te l'accordi magari molto dopo. E, e poi appunto ci dicevo il laboratorio, che è la parte più importante del corso, in cui le cose un pochino si invertono, quindi anziché essere io che scrivo codice della lavagna, siete voi che scrivete il codice dello stesso tipo, della stessa tipologia di esercizi, ehm, secondo gli esercizi diciamo così, che, che vi proponiamo. Allora, la prima settimana sarà un pochino strana perché abbiamo ancora bisogno di familiarizzarsi con i vari strumenti per condivisione del codice eccetera, ehm, dalla, dalla prossima settimana invece ci sarà diciamo così, un ritmo abbastanza eh, regolare in cui noi tenderemo a pubblicare il testo di esercitazione quasi sempre alla fine della settimana precedente, quindi potrebbe essere questo venerdì, già vi, per domani no, ma da questo venerdì pubblichiamo il testo per la settimana prossima e vi facciamo partire da un Progetto base, non lo chiamiamo, cioè uno scheletro di software di programma che poi dovete eh, riempire eh, andandolo a prendere questa, su questa piattaforma GitHub, che è quella di condivisione del codice di cui vi parlavo prima. Ehm, che vi racconto lunedì prossimo come funziona. Okay? Eh, e poi pubblicheremo le soluzioni di questi esercizi che vi proponiamo. Io tendo a pubblicarle tardi non perché non le abbia, perché ormai le abbiamo già dagli anni scorsi le soluzioni, potrei già pubblicarle tutte subito, però per contrastare, e quindi se andate a cercare il materiale dell'anno scorso le trovate, però per, per aiutarvi a contrastare un po' la preghizia del tipo vado a vedere come l'ha risolto lui. No? E perché non serve a niente. Eh, io purtroppo lo vedo quando al capita all'esame qualcuno che vede un esercizio e comincia a sfogliare, a cercare le soluzioni vecchie di altri esercizi, io so già che questa persona... Mi dispiace ma l'esame non riuscirà diciamo, a performare in modo eh, sufficiente. No? Eh, vedere una soluzione fatta da un altro non serve quasi mai. No? Eh, se non dopo magari aver provato a farla la tua, ma per ogni problema, qui, questa è informatica, è progettazione, quindi per ogni problema ci sono mille soluzioni giuste. Io ne ho fatto una, ma tu ne hai fatto un'altra, sei partito in un modo in una direzione completamente diversa, impostando il problema in un modo diverso, ma è altrettanto buono. Quindi l'idea di dire, è giusto se lo faccio simile al tuo, cancelliamocelo dalla testa. No? È giusto se risolve alla richiesta che è stata data, se risolve specie, implementa la specifica che è stata fornita. Poi come lo implementa può essere fatto in cento modi diversi ovviamente per ogni, pro, per ogni problema ci sono magari 100, 1000 soluzioni giuste, ovviamente ci sono milioni e miliardi di soluzioni sbagliate, che non vuol dire che qualunque soluzione sia giusta il fatto che ce ne siano tante, però vuol dire che ciascuno in qualche modo imposterà, vedrà in quel problema da un certo punto di vista, imposterà un certo ragionamento e poi cercherà di tradurre quel ragionamento in codice e lo fa a modo suo, poi con poi di esercizio, con un po' di esperienza, cerchiamo di evitare dei modi sbagliati che a un certo punto ti portino in un angolo cieco e diciamo, no, aspetta, da qua non lo risolvo perché mi sono dimenticato di tenere presente qualche dettaglio. Però, appunto, eh, la cosa importante è provare a seguire il vostro singolo proprio ragionamento. Scusate, l'ho detto sette volte, ma è la cosa la parte più importante del corso. Ehm, e quindi, piuttosto che dire, guardati le soluzioni, che non serve a niente, perché la soluzione è il codice congelato di un ragionamento che qualcun altro ha fatto di cui ti sei perso il ragionamento io lavoro in questi due modi primo è risolvere gli esercizi in aula così il ragionamento lo facciamo insieme a voce cioè non è che mi metto qua in solitaria e scrivo codice e voi guardate dormendo no? cioè parliamo no? eh, descrivo ciò che penso penso a voce alta no? eh, e secondo siamo sempre disponibili, abbiamo il canale Telegram, abbiamo tante ore di laboratorio a darvi una mano e a guardare insieme a voi il vostro codice. Cioè non chiedermi come si risolve, chiedimi cosa c'è di sbagliato in quello che ho fatto. Ci sediamo lì, lo guardiamo e cerchiamo di sbloccarvi, non tanto sbloccarvi il codice, vabbè a volte c'è di dire metti una graffa qua, è facile, ma più che altro sbloccarvi il ragionamento, Se, eh, aiutare, aiutarvi no, a capire dove dove si è bloccato eventualmente, ok, um, fine predicozzo. il uh, laboratorio, nel, sapete ci sono già i computer, voi tendenzialmente vi consiglierete di usare sui computer del laboratorio perché sono uh, gli stessi che userete all'esame, okay? quindi così almeno siete già sicuri, il software dove si trova, in che cartella eccetera, eh, la password per entrarci, sono tutte cose, è anche possibile, però sapete che logisticamente è un po' complicato, perché lo spazio sui tavoli è quello che è, volendo arrivare col vostro computer, magari soprattutto se avete magari dei problemi di, di, di installazione lo portate lì e cerchiamo di, di guardarlo insieme, nelle prime settimane c'è sempre qualcuno che, che ha ancora qualche problema di setup um, impareremo appunto grazie a GitHub a poter lavorare, passare un progetto facilmente da un computer a un altro perché, eh, ma io ho cominciato a casa sul mio computer adesso qua mi fai continuare sul computer del del, del laboratorio, sì, sì, ma è normale, pensate mica che un progetto fatto da 10 persone tutti a turno usino lo stesso computer per andare avanti sul codice? Ci sono strumenti di condivisione, eh, appunto, questo guitar che impareremo che servono proprio per fare questo. Non siamo inventati noi questo problema oggi. Ok, per quanto riguarda il laboratorio, io ieri ho guardato l'elenco degli iscritti e più o meno eh, due gruppi di uguale numerosità dovrebbero essere, diciamo così. Uh, identificati da queste lettere AK e LZ, adesso lo scriverò anche poi sulla pagina del corso, non l'avevo ancora scritto perché eh, appunto aspettavo come sempre compare sempre qualcuno ogni tanto nell'elenco degli iscritti con questi piani eh, carichi a che potete cambiare in qualunque momento dell'anno e per noi chiaramente crea qualche problema. Um, e poi ogni settimana si inverte l'orario questo lo scriveremo poi sul, sul calendario del corso così vi ricordate in quale, in quale orario uh, venire allora lo dico uh, ancora più esplicitamente l'ultima volta le prime settimane quando ci sarà la maggior parte delle persone vi chiedo per favore di venire nell'orario corrispondente al vostro nome mm? più avanti non, non, non cerchiamo di non, non perdere tempo a controllare i documenti, queste cosette qua, no? Ok, allora, eh, tutto il resto del materiale, questa slide è sbagliata, perché abbiamo migrato su un sito nuovo, e quindi soprattutto il link è sbagliato, tutto il materiale del corso si trova in questo sito qua, no? in cui eh, troverete tutto ciò che vi serve, Vabbè, la parte, poi ho fatto i blocchi, la parte introduzione vi dà informazioni che ormai non ci servono più, se non il link breve se volete ricordarlo che vi porta sempre a questa pagina. Poi c'è una parte materiale di studio dove essenzialmente ci sarà i link alle slide che via via pubblicheremo, andremo avanti nel corso, quindi queste voci qua si trasformeranno poco per volta in link ai pdf delle slide e poi le, lezione, le video lezioni, di cui adesso ovviamente non ce n'è ancora nessuna, eh, di tutte le lezioni che, che, che terremo qua in aula, ovviamente registriamo in aula, no, in laboratorio invece non si registra nulla perché siete voi che lavorate, sarebbe abbastanza noioso registrare uno schermo bianco, e così come qua ci saranno i testi dei laboratori e i link ai progetti GitHub del laboratorio da scaricare sotto richiesto ci sono quei documenti che spero che abbiate eh, già visto che eh, descrivono con un dettaglio esagerato i passi da fare per installare il software che useremo quest'anno in, in questo corso. Mm? Questo è materia di studio. Poi eh, calendario delle lezioni, è una tabella in cui eh, trovate in modo cronologico ciò che faremo. Quindi, ci fa, saranno anche eh, dei, dei cambi di orario, delle varianti, eccetera, lo trovate qua. Quindi, a fianco di ogni lezione, trovate eh, il PDF delle, delle slide corrispondenti. Poi, magari per alcune lezioni non ci sono perché faremo solo esercizi, o perché continuiamo sulle slide della volta precedente. Cioè, il PDF lo metto solo la prima volta che, che compare, che serve. E poi c'è eventualmente questa colonna materiale anche altro materiale, tipo il link all'esercizio risolto o cose di questo genere, o i file su cui lavorare, eccetera. E poi c'è la colonna video dove andremo finire, dove metterò il link alla video lezione. E quindi vi trovate tutto qua. Noi cerchiamo di programmarlo, beh in realtà noi ce l'abbiamo già programmato per tutto l'anno, ma cerchiamo di pubblicarlo almeno una settimana in anticipo, così sapete prepararvi, vedete che argomenti ci fanno, vedete già che materiale ci sarà e così via. Quindi questa tabella qua poi crescerà fino in fondo. E poi c'è l'ultima parte sull'esame, che contiene, adesso poi ne parliamo. Innanzitutto un link a eh, un repository su GitHub dove ci sono tutti i testi d'esame degli anni precedenti, forse gli ultimissimi non mi ricordo se li ho già messi, ma comunque l'idea è di avere tutti i temi d'esame. E, e poi vabbè, questo, questo diagramma di flusso che de, sullo svolgimento dell'esame lo commentiamo tra un attimo, ma ne parleremo poi anche meglio più avanti. Quindi questo. Uh, è il, uh, il sito da cui trovate tutto. Le uh, video lezioni, oltre io le pubblico uh, sia su, uh, sul portale della didattica, quindi ve lo trovate nell'app, tra le video lezioni, sia su, uh, su YouTube anche. Guardatele dove vi è più comodo. Hm? Tanto a me costa poco avendo il file video caricarlo in due posti anziché in uno. Um, Oltre a questo, che è il materiale del corso fornito da noi, eh, ci saranno, durante il corso faremo tanti progetti, tanti esercizi, tanti esempi, e questi li caricheremo tutti su questa piattaforma GitHub, che adesso ci ho citato tante volte ma non vi ho ancora spiegato, eh, che conterrà, questo è il link all'area, no, GitHub la chiama organization, diciamo così, l'area di lavoro TDP 2023, dentro i quali ci saranno i vari, i vari esercizi che faremo che vengono chiamati in gergo repository. Quindi ogni volta che facciamo un esercizio in aula, creiamo un nuovo repository, dove alla fine della lezione potete andare, e noi alla fine della lezione salveremo su questo repository il codice che facciamo in aula, e, e poi ve lo potete guardare, scaricare, copiare, nella vostra area, eccetera, eccetera. Quindi ciò che vi chiedo da adesso, entro lunedì prossimo, di crearvi un, un account su questo sito GitHub, poi vedremo insieme come lavorarci, eh? come possiamo lavorarci noi, ma anche voi, Adesso c'è solamente un repository che si chiama materiale, che è quello in cui ho messo una copia delle slide. Ma eh, Sono le stesse slide su, che sono linkate da quest'altra parte, cioè questi, questi PDF in realtà puntano a questo repository. Ma poi soprattutto ci sono tutti i vari repository per i laboratori e per gli esercizi. Quindi questa è l'area di lavoro in cui tut ci sarà tutto il codice praticamente che faremo durante il corso. Eh, e, okay. Quindi, cosa ci serve per affrontare questo corso? Beh, come pre requisiti vi ho già accennato continuiamo diciamo con un certo senso sulla falsa riga di programmazione oggetti per quanto riguarda l'utilizzo del, del del linguaggio Java andiamo a, a riprendere alcuni argomenti piuttosto che altri approfondirli ma soprattutto cercare di metterli in pratica e poi le basi di dati no? eh, delle basi di dati ci servirà essenzialmente per fare la select per fare interrogazioni. ok? che saranno meno contorte e complicate di quelle che vi facevano fare eh, all'esame eh, di base di dati, però saranno su dati veri, reali, non un database giocato con, con sei dati dentro le tabelle e, e fatte veramente diciamo così, sulla base dati e non su un foglio di carta, ecco questa è un po' la differenza. Ehm, e per il resto ci servono queste due cose. Cioè metterci lì e spaccarsi il cervello davanti al computer. È Un po' questo la, il succo. Quindi non abbiamo tanta teoria, non abbiamo tanta eh, concetti, sì, alcuni sì ci saranno, ma i concetti, tutto sommato, sono pochi. Ma sono, eh, richiedono, diciamo così, lavoro per essere digeriti. Quindi mettiamoci di buona, di buona voglia e sappiamo che dovremo spendere tempo a fare esercizi che poi non ci vengono, e poi ci arrabbiamo, e poi dopo ci riproviamo, e prima o poi ce la facciamo, e questo è poi il flusso di apprendimento no? eh, che, che dovremo affrontare durante questo corso. Poi è chiaro che poi vi diamo tutto quel che vi serve, vi diamo le slide, vi diamo le video lezioni, eccetera, eccetera, ma non c'è nulla che possa sostituire voi davanti al computer che ci provate. Okay? Quindi non, non, fa, non, fate, non serve fare incetta di grosso materiale, purtroppo dovete mettere del tempo. Oh, ovviamente, come sempre nel, nella programmazione, eh, noi non andremo a risolvere cose che non sono mai state viste nell'universo, quindi se lui dici ma io ho una lista, devo cancellare il penultimo elemento, come si fa? Eh, magari un problema, ho fatto un esempio stupido, eh, magari è un problema che è già stato risolto mille volte. Allora se cerchi su Google trovi qualcuno che l'ha già, già risolto e andrai a vedere. Poi magari non copi esattamente il codice perché magari è buggato, oppure magari non si adatta esattamente al tuo. Al tuo caso di studio adesso va di gran moda chat gpt e cose di questo genere che anche lì ti danno delle bellissime risposte poi può darsi che siano giuste nel senso che a volte sono sbagliate tante volte sono giuste però ci sono tutti questi strumenti che sono a nostra disposizione a partire dal debugger questa, questa cosa qua è molto pixelata purtroppo è l'icona del debugger di eclipse non sono riuscito a trovare una più decente eh, questa cimice strana ehm, Stack Overflow e Google ci danno risposte chiaramente bisogna saper fare domande. No? Eh, ma anche questo lo faremo insieme perché capiterà sicuramente anche a me eh, a un certo punto devo certo, scrivere qualche cosa non mi ricordo come si chiama quella funzione non mi ricordo come si usa quel metodo e andiamo a vedere la documentazione andiamo a fare una ricerca su internet. Lo facciamo durante le lezioni lo fate durante il laboratorio e lo fate durante l'esame. Cioè io l'esame vi lascio usare internet. Potete usare qualunque cosa, anche perché dicevamo, cerchiamo di metterci in un setting realistico. Reali, non è realistico dire tu devi scrivere un programma, ma non puoi fare nessuna ricerca su internet. cioè Sarebbe sadistico questo, non realistico. Devi impararti a memoria tutta la documentazione di tutti i metodi, ma siamo pazzi. No? La documentazione c'è, è online, e non solo la dobbiamo poter usare, ma dobbiamo imparare a leggerla, imparare a cercarla. Questo credo che sia altrettanto importante che saper scrivere il programma tanto la soluzione del programma che vi si... No, non la trovate no. Trovate, se lo sapete cercare la soluzione ai singoli ingredienti poi ovviamente le slide come dicevo i powerpoint ve li diamo ma insomma, il materiale che vi diamo appunto sarà tutto, tutte le slide le slide le ho scritte in inglese ma questo non è mai stato un problema negli anni passati ehm, i, tutti i progetti che facciamo in aula tutte le soluzioni di laboratorio che sono tutte su github e, e tutte le video lezioni questo è il materiale diciamo così, che più che sufficiente diciamo così, per, per la, lo studio d'esame. qui ci sono alcuni libri che avevo indicato ma non, eh, non, li, non, non, mi, non sono particolarmente diciamo così, importanti o utili alcuni sono un po' vecchiotti eh, l'unica cosa che eventualmente eh, se qualcuno di voi fosse, perché succede a volte per le magie del carico didattico che qualcuno arrivi al secondo semestre e non, non ha seguito il corso di programmazione oggetti, eh, allora mh, questo testo qua, è First Java, è un testo che a me piace, non so se si trova ancora facilmente, eh, ma si trova, ci siamo capiti, eh, è un testo molto, molto così, informale, eh, che può servire, è abbastanza rapido, che può servire ad andare a imparare i concetti principali, No, eh, su java che ci possono servire io mh, credo di non averlo più messo quando abbiamo migrato il sito ma lo aggiungo vi do poi l'informazione di quali sono i capitoli di questo libro che possono eh, essere utili per riprendere la programmazione in java per chi non avesse fatto programmazione oggetti oppure dormisse durante le lezioni ehm, e poi abbiamo tutti gli strumenti software no? quindi java useremo java 17 un programma che si sim builder che ci aiuterà a disegnare le interfacce grafiche useremo Eclipse, useremo un database, tipicamente MariaDB, che è una versione di MySQL, ma alla fine va bene anche MySQL, eh, installato diciamo così, sulla nostra macchina, una, una serie di librerie Java che poi vi indicheremo quando faremo le varie cose, ad esempio eh, ce n'è una che è utile per calcolare e gestire le coordinate geografiche, latitudine e longitudine, allora sono librerie semplici, librerie per gestire i grafi, per gestire eh, i file il database e così via. Mm. Questi sono gli strumenti che eh, vi avevo già citato nel documento di installazione. Allora, su GitHub vi ho detto: se vi iscrivete, vi... Si, vi iscrivete, poi dopo parleremo a usarlo. Ma almeno cercate di iscrivervi entro la settimana prossima, entro le eh, lezioni della settimana prossima, in modo da poter, poter già iniziare da lunedì prossimo a scambiarci il codice su questa piattaforma. E eh, vabbè, vai lì e fai solito join, ecco quello che eh, vi suggerisco è di, lì dovete scegliervi un nickname praticamente, eh, non usate la matricola, allora registratevi con l'indirizzo di mail del Politecnico perché così vi riconosce come studenti e avete accesso gratuito a delle funzionalità che altrimenti sarebbero a pagamento, quindi la mail di registrazione usate quella ufficiale del Politecnico, ma poi come diciamo così, nickname su cui diciamo, pubblicherete le vostre cose, io vi inviterei a sceglierne uno che sia vostro, non la cacchio di matricola che poi se va bene tra tre mesi, quattro, non la cambiate, ok? E, e, e poi non ha, non ha nessun significato. Quindi qualche cosa, adesso eh, è abbastanza, sta diventando abbastanza frequente il fatto che uno, penso anche nel proprio curriculum, va a mettere il link alla propria pagina Github per far vedere le cose che ha fatto nel caso degli informatici, molto, molto frequente, però si sta espandendo anche abbastanza questa prassi. Un po' come i designer hanno il loro portfolio in cui fanno vedere i lavori che hanno fatto, ecco per i lavori tipo più, diciamo così, non solo software, ma tipo più eh, informativo, eh, è, Quindi pensate di avere un, un username, pensatelo per il futuro, non pensatelo per il corso. Okay? E poi ci sarà un meccanismo molto contorto per riuscire a condividere l'accesso a GitHub che avrete con una password che vi create, per farli accedere a Eclipse. Ma sta cosa qua ci pensiamo con calma. Mm. Eh, L'altra cosa, l'altro servizio online invece che useremo pesantemente durante il corso è il gruppo Telegram. Ho visto che molti, non so se tutti, ma molti si sono già iscritti. Eh, adesso siamo in quanti. 119, quindi mancano ancora una sessantina di persone rispetto al, al numero totale. di il link ovviamente non lo potete ricopiare da qua, ma sul sito del corso c'è, quindi nella parte di introduzione, qua sotto c'è il link al gruppo Telegram e potete cliccarci sopra, iscrivervi. E, e questo vorrei che fosse il canale di comunicazione privilegiato. Vabbè, noi lo useremo sicuramente per dare avvisi magari pubblicare il link al materiale che, che diciamo così man mano che lo pubblichiamo eccetera ma eh, è aperto quindi scriveteci anche voi, fate domande rispondetevi a vicenda diciamo così, eh, al di là delle, eh, di ciò che facciamo, for, diciamo così nelle ore di lezione, di laboratorio usiamolo pure liberamente e non abbiate problemi dire ma guarda questo qua non mi viene tanto impareremo a condividere i codici su github quindi voi dici guarda questo qua non mi viene questo è il link al github dove ho provato a farlo Dateci un'occhiata e no, usiamolo come, come metodo di lavoro. P possibilmente evitiamo le mail, per favore, evitiamo i messaggi privati, a meno che non siano cose veramente personali. Ma dire, guarda, quello non mi viene, non è una domanda personale, è semplicemente fa parte del gioco, come dicevamo, e ci aiutiamo a, a risolvere e a debaggare i, i programmi insieme. Due parole sull'esame è un po' prematuro parlarne adesso perché non sappiamo ancora bene cosa impareremo a fare, ma se non lo facessi mi sgridate. Ehm, come avviene l'esame. Allora l'esame di fatto è uguale agli ultimi due laboratori del corso, cioè vi diamo un esercizio, cioè, come stile è uguale a tutti i laboratori del corso, vi diamo un esercizio e lo dovete risolvere, Questo esercizio sarà pubblicato su Github, volete, ve ne fate una vostra copia e ci lavorate e poi salvate su Github la... la la soluzione, la differenza è che all'esame chiaramente siete controllati mentre nei laboratori fate ciò che volete eh, quindi vi forniamo un progetto con uno scheletro di un programma un testo descrittivo un database che contiene i dati su cui lavorare e eh, vi chiediamo di implementare certe funzionalità database tra l'altro che sarà noto, nel senso che noi le ultime due settimane del corso faremo due simulazioni d'esame l'ultima e la penultima settimana e in queste due simulazioni d'esame Uh, vi presentiamo due database nuovi che non abbiamo mai usato durante il corso ma che saranno quelli che saranno utilizzati negli, esami, negli appelli di quest'anno quindi sono database che già abbiamo, avete modo, abbiamo modo di vedere, conoscere prima sapete già come sono i dati, le tabelle no? in modo da non perdere tempo poi durante l'esame a studiarsi la struttura dei dati um, l'esame avviene nel laboratorio LEP sui, sui computer del laboratorio tassativamente avrete accesso a tutto, quindi potete portarvi dietro il codice, potete guardarvi gli esempi, le slide, eh. avete accesso a internet, quindi l'unica cosa che non potete portarvi dietro è un amico, eh, oppure comunicare con qualcuno durante l'esame. No? Tutto il resto, facciamo così è permesso, infatti noi normalmente vi lasciamo un po' di tempo all'inizio, prima di iniziare l'esame, quando siete già seduti al computer, eventualmente per importarvi, copiarvi dei programmi che magari di, che avete... Avete, gli esercizi che avete fatto durante il corso, quello che volete, insomma. In modo da mettervi nella condizione di poter affrontare il problema avendo a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni che vi servono. Ehm, la prova di programmazione dura due ore e eh, si svolge su più turni. Si svolge su più turni perché ovviamente, soprattutto nei primi appelli, siete in tanti e le macchine del laboratorio sono sui 35-40 e quindi non ci stiamo tutti insieme, no? e, e quindi faremo, di solito il primo appello tendiamo a fare tre turni, quindi cominciamo alle 8 del mattino e finiamo, finiamo alle 7 o alle 8 di sera, e, però vabbè, insomma alla fine passano tutti, no? eh, ci sarà tempo per tutti, sarà un po' eh, diciamo così pesante la giornata, ma più per noi che per voi, perché voi alla fine avete in un turno solo, no? E, però su questo facciamo così, questi dettagli li vedremo poi, poi più avanti. No? Um, L'esame è fatto sempre di due domande, che con tanta fantasia abbiamo chiamato 1 e 2. Uh, la prima domanda è il minimo, il minimo sindacale. Cioè Tipicamente la prima domanda vi si chiede di prendere quel database, leggere i dati del database, costruire un, un grafo, nel 99% dei casi è costruire un grafo e poi su questo grafo fare una minima interrogazione, navigazione, analisi eccetera, ah, dimmi su questo grafo quali sono i tre vertici che hanno il numero massimo di archi, che la somma dei pesi sia dispersa, non so quello che è, una qualche cosa a cui cerchiamo di dare un senso, non sempre ci riusciamo, perché dovendo poi fare tanti testi diversi a ogni appello, eh, non sempre si riesce a fare qualcosa che il cui risultato abbia poi un'utilità pratica e tangibile, però ci proviamo. Allora questo diciamo, è il minimo, nel senso che arriveremo a saper fare queste cose a metà corso, ok? Poi la seconda metà del corso faremo quelle più interessanti, introdurremo la ricorsione, introdurremo le simulazioni di eventi, eccetera, e il secondo punto è o un algoritmo di ricorsione o un algoritmo di simulazione di eventi sulla base, su che lavora sul grafo che è stato creato nel primo punto, Ok? del primo punto pretendiamo che funzioni e lo verifichiamo subito quindi per quello abbiamo detto che siamo tre turni riusciamo a fare tre turni in una giornata sola lavorando 12 ore perché eh, noi facciamo l'appello vi, vi sediamo al computer vi diamo una ventina di minuti di tempo per sistemarvi controllare che clip parta, vi importate il progetto che vi serve eccetera eccetera più o meno in 20 minuti tutti riescono a essere a posto, poi due ore di lavoro vostro, poi al termine delle due ore vi diciamo uscite, andate un attimo a riprendere la sanità mentale, eh, e poi tendenzialmente vi chiamiamo uno per volta a vedere insieme il progetto che avete fatto. E guardiamo le funzionalità del punto 1. Funziona o non funziona? Poi non è proprio un off no brutale perché sono 21 punti, se funziona ma c'è un'imperfezione, allora scaliamo un punto 2 e diciamo comunque c'è sufficiente. Um, se non funziona, vabbè, che sto a dire da fare? Um, se funziona, vi mandiamo a casa, sapendo a quel punto che avete un voto sufficiente. Diciamo, ok, questo qui è 20 punti. Ma non è il voto finale, perché poi noi andiamo a guardarci ciò che avete fatto per il secondo punto e lo correggiamo e gli diamo una valutazione, che vi darà poi la, la valutazione finale. Ok? Quindi que perché questo meccanismo qua? Ma perché eh, so già che a giugno siete tutti totalmente in ansia, perché c'è le scadenze della laurea, cose di questo genere, quindi sapere se ho passato un esame o non ho passato, il giorno stesso fa la differenza, no? Per potervi organizzare sugli altri appelli. Poi magari non sai esattamente il voto, ma tanti dicono guarda io mi devo lavorare, però il voto un punto in più, un punto in meno non è che mi cambia. A quel punto se poi andate a vedere se questo è uno degli ultimi esami, no? perché siamo nell'ultimo semestre di corso, se voi prendete 18, prendete 30, quanto vi sposta la media? No? Quindi, eh, è importante il fattore tempo e ovviamente correggere dei, pro, dei compiti di programmazione richiede del tempo la logica con cui li correggiamo è molto diversa mentre se il punto 1 sono cose di base quindi devono funzionare e dovete saperle fare sul punto 2 magari non è così banale infatti sul punto 2 non andiamo a vedere se funziona se funziona meglio 30 lodi sei a posto ma anche se non funzionasse andiamo a cercare di capire il ragionamento che avete fatto il codice che avete fatto eh, Correggiamo nel merito, diciamo così, dell'algoritmo risolto, non solo funziona o non funziona. Per questo ci vuole un po' di tempo, okay? E allora, dopo un po' vi daremo il voto, ma nel frattempo sapete già organizzarvi la laurea, gli altri appelli, eccetera, eccetera, eh, sapendo che se l'avete passato o se non l'avete passato. Tanto più o meno un'idea di come l'avete fatto se l'avete, no? Se ho scritto solo due righe e basta, sarà zero punti. Se cioè, invece ci ho provato, più o meno funziona, ma si pianta a metà, vabbè, vale, allora sarà un certo numero di punti, Ok? Questo è un pochino il meccanismo e questa parte di valutazione ci porta via circa un'ora almeno per ogni turno. Adesso siamo in tre docenti e quindi riusciamo ad andare in parallelo su tre, però diciamo, quei, quei 5-10 minuti a testa per andare a vedere quello che avete fatto ci vogliono e quindi eh, i turni durano due ore di scritto, mezz'ora per entrare e uscire, un'ora di valutazione, sono quelle tre ore e mezza per cui ce ne stanno tre in una giornata. L'anno scorso avevamo avuto una, un appello con un'affluenza record per cui non ci sono neanche bastati tre turni in laboratorio e allora abbiamo fatto un overflow in aula nel senso che eh, un certo numero di studenti che diciamo così era stasera dato disponibile eh, ha fatto l'esame identico ovviamente ma in, in un'aula col proprio computer no, proprio perché sarebbero serviti quattro, quattro turni e non si poteva stare qua la notte e per fortuna e il giorno dopo no, perché non andiamo a scombinarvi l'appello degli esami facendo un esame che deborda sul giorno successivo. Vedremo i numeri, tutti questi dettagli quali potremo vedere quando avremo i numeri di prenotati e, e quanto saranno messi bene o male gli appelli in una sessione, perché questo poi pilota voi se voi venite il primo o il secondo appello. Questo frociarci cerca di riassumere ciò che vi ho detto a parole, ma come vi dicevo, verso la fine del corso lo andiamo a riprendere con calma, anche con le funzioni poi pratiche, di come fare a prendere il progetto, dove salvarlo, eccetera. Ci sarà una procedura che si chiama GitHub Classroom proprio per far questo. Vabbè, questo l'avete già guardato di sicuro, perché è la prima cosa che guardate di un corso. E questi sono i superi dell'anno scorso, dello scorso anno accademico. Non è un corso terribile, ha no, visto i numeri. E la differenza, c'è una differenza che ci tengo a rilevare del quasi del 10% di percentuale di passaggio tra chi lo sta chi lo supera nell'anno in corso e chi lo supera invece in ritardo. No? Eh, ma perché è il tipico esame che se voi riuscite a seguire i laboratori, l'esame vi fila via liscio, perché come vi dico, gli ultimi due laboratori sono già esami, esattamente identici. Ma noi già da metà corso, gli esercizi che facciamo, vanno a coprire esattamente il primo punto del, eh, dell'esame. Quindi noi i temi d'esame in pratica, mi piace sempre dirlo, io li faccio da, da aprile in avanti, da dopo Pasqua in avanti facciamo già temi d'esame. Quindi se riuscite a tenervi il passo con i laboratori, ma non guardare il vostro amico che li fa, o guardare noi che mettiamo le soluzioni, ma provare a farli, l'esame vi dovrebbe, eh, diciamo così. Se invece lo lasciate venire facile, naturale. Se invece rischiate di dire ma me lo studio dopo, è già il verbo sbagliato questo, no? Perché studio non riflette tanto il tipo di preparazione che dobbiamo avere. Non è che ti riguardi le lezioni tre volte oppure ti rispondi il codice, le soluzioni, no, certo. Cioè, e quindi diventa poi difficile anche poi trovare il tempo di farsi gli esercizi da soli, senza qualcuno cui chiedere, per prepararlo magari l'anno successivo il semestre successivo. Quindi il suggerimento che vi do è di cercare di approfittare di queste tante ore di laboratorio che abbiamo per arrivare all'esame senza più dover, studiare. Questo lo dico in teoria, poi in pratica mi ritrovo con una distribuzione di voti di questo genere, che ogni volta mi fa piangere dentro no? perché si vede chiaramente che c'è una certa adesso qui non faccio l'integrale di queste curve non so quanto vale eh, però sono due gruppi no? uno attestato intorno al 18-20-21 e l'altro attestato intorno al 26-30 e ciò che mi dispiace è che ci siano persone che puntano con queste regole d'esame che vi ho dato, che come dicevo sono per facilitarvi il tempo, di superare, la velocità di superamento dell'esame, ci sono persone che puntano solamente a prepararsi per il primo esercizio dei due. No? Eh, oh, poi potete dirmi, le hai fatte tu le regole d'esame, quello ti lamenti. Eh, ed è vero, no? il, il problema è che così andare incontro a un rischio incredibile, perché io tutte le persone che boccio sono quelle che sono preparate solamente per il punto 1 ma non per principio, ma perché se tu ti prepari per il minimo, la minima cazzata che fai quel giorno vai sotto il 18 scusate il termine eh? mentre invece chi si è speso un pochino di più per prepararsi per la parte più difficile onestamente la prima parte gli viene senza difficoltà non fatica a fare il primo esercizio è standard perché tanto oramai lui l'ha superata questa fase perché si sta concentrando su cose più complicate chi si prepara solo su questa parte vedo che faticano come dei matti per delle banalità, ma perché se il tuo livello di preparazione è quello, stai andando, stai, no, di fatto puntando a giocare su questi due punti qua, eh, sapete che in un esame i due punti possono andare a venire facilmente, non sbaglia a leggere una parola o oh, non ti viene una certa cosa e tu sapevi solo far quello, eh, vai sotto, no? quindi poi so che sono parole buona parte al vento, ma. Il mio consiglio è quello di dire non fermatevi qui ma cercate di andare avanti, nella seconda, cimentarvi anche, anche e soprattutto nella seconda metà del corso perché è quella che vi rende facile la prima metà, oltre al non rischiare di perdere, purtroppo sono anche, mi rendo anche conto che ci sono anche delle situazioni, uso un termine, drammatiche, No? perché ci sono persone che se non passano con l'esame gli salta la laurea e questa è tutta una serie di conseguenze sul lavoro eccetera eccetera no? quindi già arrivate da lì con un carico emotivo abbastanza forte e quindi cercate di metterli in una situazione diventa molto imbarazzante no? anche nel momento dell'esame dover andare a distinguere su un punto in più o in meno perché è puntato al minimo ok questo conclude eh, direi sì l'introduzione che volevo fare la cosa che volevo raccontarvi su questo corso eh, come sempre due, le due cose più importanti sono il riferimento a questa pagina qua dove ci saranno tutte le informazioni e ovviamente il canale Telegram dove invece avremo tutte le comunicazioni Poi, qui ci sono le nostre mail ma cerchiamo come dicevo di, di non usarle se non per questioni effettivamente personali ok eh, ho dimenticato di dire qualcosa che vi sarebbe interessato sentire, vi annoiate abbastanza? Ok, allora se non ci sono dubbi su questa parte, come dicevo sulla parte di esame torneremo poi tra 90 ore di lezione, ehm, inizierei a entrare nel primo argomento del corso,